trasmettendo dal vivo e... diamo salve a tutte e tutti strano perché nello schermo della live non, non mi riesco a vedere però mi riesco a vedere in un'altra finestra allora salve a tutte e tutti qui ancora una volta il vostro sant'enchan oggi che che venerdì sì che vi auguro Ed è proprio che è il giorno infatti come avrete visto dal titolo non, non riesco a vedermi nella eh, nella finestra del live allora faccia cieca il video allora eh, inizio di nuovo salve cari amiche e cari amici lo streaming avviato 91 secondi fa invece di dire ecco due minuti fa ehm, oggi non sapevo che video fare però avevo disponibilità di fare un video e come potrete leggere dal titolo intuire l'argomento di oggi eh, interrompo con il ciclo montesiano io ho visto dei video di cavaradossi di 13 porta sfiga Qual è la vostra personale esperienza? Commentate, fatemelo sapere. Commentate nella chat oppure eh, fatemelo sapere sotto nei commentari. Eh, infatti è iniziato con un po' di sfiga, io non riesco a sapere perché eh, mi filma benissimo, ma nella finestra della, della chat non, non si vede niente. strano è un problema youtube è un problema di connessione è un problema di venerdì 13 speriamo che non sia un problema del mio dispositivo vediamo riducendo no niente eh, no, non si vede l'immagine nella finestra che di solito è meglio guardarsi nella finestra del live però no, niente è tutto lento essere il wifi eh, due persone mi seguono secondo la vostra esperienza quindi e mi guardo con un certo delay con un certo ritardo eh, sono quasi le, le 18 secondo la vostra personale esperienza il 13 porta sfortuna e più precisamente venerdì 13 porta sfortuna o è tutto o è tutto un mito o è tutta una superstizione e secondo te venerdì 13 porta sfiga no non porta sfiga porta sfiga eh, Va bene, no, perché io ho sempre creduto che si dice se sfiga e eh, non sfiga. Non ho capito mai la differenza. Eh, per me è lo stesso, cioè non il venerdì 13 non porta niente. Poi eh, bisogna vedere che ci sono proprio eh, quelli che credono che eh, il venerdì 13. Porti Male perché è una cattiva combinazione porta male il venerdì e porta male il 13 il venerdì perché sarebbe stato ucciso eh, Gesù Cristo e il 13 perché erano 13, eh, compresso l'Apostolo, eh, Giuda che lo tradì. quindi gli apostoli erano 12 più il maestro, 13. Ma di solito si conta così maestro e apostoli. 12 traditore e e quindi come dire non so se io nel passato ho fatto un altro video sul Venerdì 13: Qua la, la finestra delle live non mi funziona. Non so che ci abbia l'interfaccia, forse di YouTube. Ma vediamo venerdì 13. In originale Friday the Tilt è una saga di no, se è... compaiono i film. Eh. Ecco, leggiamo un po' di superstizioni di... legate al venerdì 13. Che ti si encanta il computer. Tutti i programmi a segnalare l'attualizzazione, ecco la fisca idee. Fisca idecafobia fisca greco e isca 13, e Fobos paura. E la paura è ragionevole del numero 13 principalmente legata alla cultura popolare e alla superstizione. In alcune culture, specie quelle anglosassoni, esistono varie credenze riguardanti il venerdì 13. Il termine è stato coniato da Isador Coriat nell'opera Abnormal Psychology. Invece, in alcune culture il numero 13 è considerato simbolo di fortuna e prosperità, specialmente nella regione del Tibet. In, Gina, in Cina, quindi voglio dire ehm, che bisogna considerare il numero 13 foriero di mali presagi invece che foriero di buona ventura. Vediamo qua sono entrato in avanzate del video. Quindi, cari i miei due spettatori che mi state guardando, ci sono paesi nel mondo come i luoghi, come il Tibet e la Cina nei quali il 13 porta fortuna. Da noi invece tutta una serie di credenze vincolate al cristianesimo, alla morte di Gesù il venerdì, e poi fatto che fu tradito dal tredicesimo apostolo fanno che la combinazione sia esplosiva la mitela al 13 e il venerdì e, e anche il fatto che nell'antica roma eh... no, nell no quello era il 17 nell'antica roma eh, si scriveva sulle tombe vizi il cui anagramma si scriveva sempre con le lettere romane scriveva il 17 quindi molte volte l'elemento eh, per il quale si crede che un numero porti sfortuna è tutto arbitrario è un'associazione di idee Però vorrei chiedervi a tutte e tutti voi perché ci sono un sacco di persone che lo stesso hanno questa fiscafobia questa fisca fobia fiscaidecafobia fiscaidecafobia morte e molti di voi che mi guardate soffriranno di fiscaidecafobia e quindi volevo fare appello alla vostra esperienza alla vostra alla vostra esperienza di vita chiedervi se realmente voi avete avuto un vissuto nel vostro vissuto Esperienze negative guardo il venerdì 13. Se ci sono delle esperienze che la ragione non può spiegare. Eh, e quindi qua nella chat, oppure quando vedrete questo video, ma forse anche adesso nei commentari fatemi sapere cosa ne pensate della eh, della triscaidecafobia, della paura della fobia al 13. Per cui negli aeroplani si omette il numero 13, si mette 12 bis. Come se quello per evitare che un sedile nell'aeroplano lo si debba considerare il numero 13 dopo il 12 che viene 12 bis non è un numero perché altrimenti sarebbe parte del, del sedile numero 12. nei cinema non c'è il sedile numero 13, nei ristoranti non c'è il tavolo numero 13. Addirittura in molti edifici, non tutti, ma negli hotel soprattutto, eh, il piano numero 13 e il numero 12 bis oppure l'infrapiano. Come se ci fosse un piano e mezzo al 14 e, uh, e quindi tolgono il 17 e il 13, e poi la gente magari ogni volta che sente parlare di 13 fa le corna o prende non so un ferro di cavallo. Voi conoscete qualche persona che sia così superstiziosa per non uscire di casa il giorno 13? Conoscete eh, delle persone che hanno sofferto delle sciagure il giorno 13? O a voi è toccato vivere qualcosa il 13? Perché se è così lasciatemelo nei commentari. Questo video lo faccio logicamente per generare interazione. Beh, io mi sono chiesto: vabbè io non reputo che il venerdì 13 sia stato foriero di disgrazie nella mia vita poi ho iniziato a fare questo video e ho avuto difficoltà a fare il video va bene passa però vorrei sapere da tutti e tutti voi meno Girafino è veramente il venerdì 13 eh, ha portato portato della sciagura voi qualche vostro parente familiare amico nemico che non so qualcuno vi si sia venuto a picchiare di venerdì 13 magari la cascina abbandonata a cui matteo montessi è andato a fare un esorcismo applicando fuoco bruciata di venerdì 13 di più di un mese fa e, e quindi vorrei sapere dalla vostra esperienza se il venerdì porta sfortuna come molti credono se porti sfortuna il 13 e combinati facciano una miscela mortale oppure se nulla di tutto ciò se né il venerdì né il 13 né il venerdì 13 associati possano portare male possano portare male. A un momento parlo come Di Maio. Poi hanno fatto il giuramento eh, al venerdì, eh, eh, hanno fatto il giuramento quelli del nuovo governo. Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notificazioni per ricevere avvisi dei miei nuovi video. <ride> e poi naturalmente non mancate di commentare i miei video perché per ogni video mio che commentate, anche i video vecchi miei, eh, video io commenterò dei vostri. Se questa parente, come direbbe anni Gesualdi di Nino Frassica. Ora io volevo fare questo video interativo affinché voi, ma anche tutti i vostri amici, parenti, familiari, possiate eh, raccontare le vostre esperienze. Io voglio fare questo esperimento sociale, questo esperimento antropologico ed etnologico, voglio cercare di comprendere la viva esperienza chi crede che il venerdì 13. Porta sfiga, le ragioni per le quali porta sfiga e è successo a lui, ai suoi familiari, ai suoi parenti, ai suoi amici, ai suoi vicini di casa. In casi che conosca e che la gente con che guarda questo video, che lo commenti, condividano anche il video quante più persone possibili nella cerchia dei propri amici parenti familiari vicini di casa colleghi di lavoro compagni di sport di scuola che anche loro possano non solo portare le loro esperienze dirette o indirette i parenti amici eh, familiari vicini di casa compagni di scuola colleghi di lavoro eh, compagni dell'esercito eccetera eh, conoscenti Forse che hanno sentito dire, ma che a loro volta invitino persone a commentare il video, via dicendo parenti, amici di casa, in questo modo si fa un lavoro sociale, socialmente utile. E si, si riesce a comprendere quante e quanti di voi realmente credono nel venerdì 13. E in cosa consista realmente questa sfiga del venerdì 13? Perché bisogna comprendere i fenomeni socioculturali. E quindi il mio è un invito affinché tutti, e tutti voi possiate apportare la vostra la vostra esperienza. Un peccato perché ieri nella live streaming che ho fatto avete partecipato in tanti ma oggi oggi eh, non siete ancora in tanti infatti adesso solo uno spettatore il secondo spettatore che ha guardato questa live se n'è andato purtroppo purtroppo io credo che non ha generato nessun commentario e non ha partecipato della e come molte persone eh, mi seguono e non parlano italiano Evidentemente eh, qualcuno ha ricevuto la notificazione per curiosità ha visto il video, però non c'è nessun messaggio né pubblicato né in revisione né possibile spam. Poi la visione della camera eh, non è ritornata e ci sono problemi con. Eh, sarà proprio la discaidecafobia. discaidecafobia ma non c'è nessunissimo spettatore c'è solo uno ah, adesso sono due gli spettatori Allora, cari due spettatori partecipate in chat e mi cosa ne pensate della disca e decafobia cioè della paura al 13 vediamo perché Troppo non mi posso bene inquadrare adesso. Non so che è successo. Prima stava in camera e adesso no. Allora, oi boh. E... Che ne pensate del venerdì 13? Porta sfiga. Che esperienza avete? Vedo che sono entrate due persone a vedere il mio video. Peccato perché da quanto tempo è che sto trasmettendo? Non è una live molto animata come ieri, sono 21 minuti. Montesi ugualmente dominio. Ha caricato Acqua Fonte della Vita. Orgualmente dominio. 23 novembre 2014. E... e Matteo Montesi continua a caricare video del 2014 di novembre 2014 non so secondo quale criterio perché eh, li carica così ne spara distinti al giorno e molti sono di mesi diversi di diversi anni siccome faceva più di un video al giorno avrà non so eh, 400 600 1000 video a anno e li Sta caricando dal 2010 dal 2012 in avanti, secondo la mia esperienza eh, nel 13 porta sfortuna dover rinviare una cena perché non c'è un quattordicesimo commentale, a volte porta pure sfortuna fare una, una cena per tre per persone dipende dalle persone che inviti il venerdì, non mai portare non mi ha mai portato sfortuna io c'ho sfortuna e di sfortuna si può parlare ma non nel senso di fatto ostile la posso avere qualsiasi giorno della settimana che altro perché o mi succede un incidente o sono distratto io e quindi non penso che, che di mezzo ci sia il venerdì o il 13 e se ti deve cadere il cellulare cade pure di lunedì 29 oppure il venerdì 13 del 2013 perché nel 1913 non c'era il cellulare poi non c'è un tredicesimo mese se no sarebbero stati eh, 31 giorni di dieta invece di ella invece non è così Quindi nella mia esperienza se mi sono successe cose brutte per disgrazia disgrazia nel senso di cose impreviste improvvise eh, infortuni eh, incombulse e sono successe perché dovevano succedere non è che alle 13 per esempio l'una del pomeriggio dovrebbe essere un'ora in fausta infatti eh, che vi è successo questo pomeriggio questo, questo pomeriggio posta meridiana adesso che sono le 18 potete dire che è successo alle 13 di oggi venerdì 13 vi è successo alle 13 perché sarebbe il massimo della sfiga alle 13 di venerdì 13 che vi è successo non so che se già venerdì 13 porta iella immagini alle ore 13 13 13 minuti 13 secondi proprio la iella al cubo di venerdì 13 anzi alla quarta, alla quarta perché venerdì alla la quinta venerdì 13 alle ore 13 minuti 13 secondi 13 magari anche decimi 13 E alla, alla quinta, alla sesta o alla settima la iella, invece, io non credo nella iella, capito, eh, non credo in tutte queste cose, chissà. Forse dovremmo consultare Matteo Montesi. Che ci può dire che bisogna fare il rosario di venerdì 13, ecco, e voi. Voi che ne pensate? Voi che ne dite? Voi, voi che avete in mente. Non riesco a ottenere un piano completo con questa, questa vecchia webcamera ecco adesso si sì, sono al completo non rimango con la zucca fuori e non mi piace essere tagliato né sopra la testa né a livello del collo nelle foto se no sembro san giovanni decollato io da giovane pensavo che san giovanni avesse preso la via dell'aeroporto e avesse preso un aereo perché san giovanni decollato dovrebbe essere il santo patrono dell'aeroporto di napoli perché vuole sicuro con san giovanni decollato e lo Thank you very much, dearest friend. Uh, pardon me if I uh, don't know how pronunciate your name. I and me. Thank you very much and have a a good weekend, friend, Have a good weekend. Eh, ortus biologico vegetariano. ciao, grande amico, ciao anche a te. Eh, adesso mi seguite, in quattro sono contento. Secondo voi eh, porta sfortuna venerdì 13? intanto hortus biologicus vegetarianus ti auguro di avere un felice fine settimana Io voglio avere la tua esperienza vedo che hai rimesso il tuo nickname eh, di sempre hortus biologicus vegetarianus perché ero più familiarizzato con questo anche quando si ti chiamava solo hortus biologicus e secondo te eh, Sfiga venerdì 13 oppure no? Eh, finora ho spiegato le ragioni per le quali potrebbe iella perché venerdì per molti porta sfortuna perché il 13 porta sfortuna. Erano 13 eh, quando Gesù fu tradito. tradito. E cavalieri della Tavola Rotonda. Mi sembra una cosa no. quelli erano dodici, ma non so se c'era un tredicesimo. Lo il dio della mitologia nordica, era il cattivo ed era il tredicesimo dio. Ma ho spiegato anche che in Cina e in Tibet il numero 13 è considerato di buon auspicio, porta fortuna. Fesserie porta sfortuna incontrare le persone con la cattiveria dentro. Per il resto, i giorni per me sono tutti uguali. Ortus biologicos vegetarianus. Coincido con te, Hai perfettamente ragione. Tutti i giorni sono uguali, infatti, la misurazione del tempo è arbitraria. Noi abbiamo deciso che si chiamino. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Così come l'essere umano per praticità ha inventato i numeri a contare, quindi, eh, per tutte le tradizioni religiose, il tradimento di Gesù e le 13 tappe del Via Crucis, il fatto che morì il venerdì, associare quindi il numero 13 del tradimento con la morte di venerdì. Non ha molto senso perché per esempio per un giraffino per dire che il numero 13 non porta né fortuna né sfortuna è vero? perché il Giraffini neanche sanno contare, soprattutto se sono di peluche. Eh, quindi, per gli animali, non esiste il giorno eh, lunedì, o domenica, o venerdì, sono tutte costruzioni immaginarie nostre. Quindi, caro ortus biologico vegetarianus, adesso mi seguite solo in due invita anche tutti i tuoi amici e tutte le tue amiche parenti familiari eccetera eh, a portare la loro esperienza eh, così faremo questo esperimento sociologico e tecnologico ed antropologico perché voglio sapere quelle persone che eventualmente credono eh, nella yella. Il, perché il venerdì 13 a loro gli abbia portato sfortuna o ci sanno di parenti, amici e familiari che hanno avuto sfortuna in quel giorno certo molte volte le eh, persone con la categoria dentro no non solo ma addirittura conoscere i, i superstiziosi porta realmente eh, sfortuna che a forza di essere troppo premoniti Attento che ti succede qualcosa di cattivo, attento che ti succede qualcosa di male, e alla fine qualcosa di male succede, ma perché te la fanno succedere? Perché sono attento di qua. Attento di là. Attento su, attento giù, alla fine. alla Fine, poi, eh, ti, ti, ti fanno succedere gli incidenti è un gran bel canale, amico mio. Grazie, a Ortus Biologicus Vegetarianus, e conto sull'aiuto tuo e di tutti quelli che mi stimano come te per farlo crescere ancora, così magari combatterò la disoccupazione. Mi raccomando, commenta questo video quando non sarà più live condividilo affinché anche altri possano eh, commentarlo e come avrei notato ho messo un titolo che è un invito all'azione 16 venerdì porta sfiga. qual è la vostra personale esperienza commentate fatemelo sapere grazie grazie, grazie mille caro amico ortus biologicus vegetarianus lo faccio sempre io lo faccio sempre mi aiuti a condividere i miei video grazie mille e sono molto grato però anch'io così con i tuoi video nella mia community come ho fatto in passato con un video e quindi ti ringrazio molto ti Ringrazio grazie anche tu gira ancora il ticket nell'orecchio perché eh, lo tiene come un orecchino il cartoncino, allora vi ringrazio a, a voi tre che mi state guardando. È un amico che mi segue. Eh, dai in da in Guem An Mi, che mi segue, credo dal Vietnam. E ci sono altri due amici orto biologicus vegetarianos. E un altro che non so chi è vorrei che chi non ha ancora commentato sempre che capisca l'italiano perché è strano ma in youtube ho molti amici che non parlano né in italiano né in inglese né in spagnolo ma mi seguono allora eh, se non è troppo eh, eh, mi commentiate tutti nella chat per forse qualcuno mi sta guardando senza neanche avere un account in youtube perché ha trovato venerdì 13 cercando venerdì 13? Magari da uno smart TV. Di solito non si aprono gli account di YouTube dallo smart TV. È scomodo stare con un, un, un, un controllo standard, un, un radiocomando standard del televisore, un controllo a distanza standard. oppure Mi sta seguendo qualcuno degli iscritti. E non parlano in italiano, ma mi vogliono guardare. Oppure mi sta seguendo qualcuno che non, ha, non è entrato nella nell'account e mi segue regolarmente. Quindi siete entre adesso a seguirmi e mi fa piacere. Però se voi inter intervenreste nella chat potreste fare delle domande e io potrei animare di più questo video perché per intanto sono le 18:23 quindi questo che significa che si fa un po' tardi poi non so da quanto tempo sto in aria perché mi è successo Non lo dice neanche oggi, quanto tempo dura la live. Ah, qua. Ah, ecco, ortus biologicus vegetarianus era meglio se venerdì 13 portava fica invece di portare sfica. E eh sì, forse è quella la sciagura che porta a molti. E sono degli sficati eh, che strano in questa pagina non, non mi ha non mi ha messo il nuovo commentario guarda un po' Ma questa la live che non riesco a guardare la live e eh, non ho mai capito perché ci fosse tanta differenza tra la parola fica e sfiga non sono sinonimi non è lo stesso Boh. comunque bisognerebbe chiederlo magari a al matteo montesi e lui ha avuto eh, più sfiga o più sfiga di venerdì 13 sa cioè, forse le ha avute tutte e due se per quello che si dedica a tanto a esorcizzare i demoni o diavolo e queste cose qua scusate che ogni tanto guardo Ecco. Adesso è un casino, oggi c'ho la connessione lenta, si vede tre spettatori, quattro me lo dice in parte Adesso uno spettatore, non so come mai gli spettatori vanno e vengono. per iniziare a parlare di nuovo di matteo montesi a ah, se tu perché a volte in questa pagina non mi entra il commentario caro Hortus biologico vegetarianus sono rimasto solo io ah sì no, ma adesso c'è un altro non so chi sia c'è uno che, che mi continua a seguire dall'inizio, ma non ha mai commentato. Non so se sarà qualcuno che mi segue senza aver aperto la sessione in YouTube, magari da uno Smart TV, perché avrà trovato. Avrà cercato venerdì 13 e starà vedendo il mio video. Magari dall'estero, non so, eh, perché cercano in inglese e trovano in italiano. Però per parlare di montesi quando c'erano 45 dei spettatori e poi di colpo 2 1 2 4 adesso 3 Tanti, saluti e eh? saluti oggi venerdì 13 eh, settembre 2019 e 19 1 più 9 fa 10 No, perché ci sono i numerologi che poi sommano i numeri in modo strano. No, da farti trovare le, delle cifre. E quindi adesso non so che dire perché adesso ci ho finalmente tre, tre spettatori e eh, tre spettatori. Però non vorrei farli perdere tempo ridondando, Rindondino, Rindonda. E e ho messo questo titolo come invito all'azione fatemi sapere venerdì 13 per voi porta sfica o no appunto sarebbe meglio dice ortos biologico vegetarianos che porti che porti fica e poi glielo vorrei chiedere anche a cicalone simone lui che ne penta e a matteo montesi ma anche a claudio cavaradossi Ah, Ortus biologico vegetarianos mi fai compagnia mentre lavoro, mi fa moltissimo piacere. Anzitutto, dimmi che eh, lavoro stai facendo, stai svolgendo, poi mi vedi dal cellulare penso di sì. tanto mi soffio il nasino. tinteggiatore. a ah, bravo stai tinteggiando delle pareti o dei vestiti duro una cucina a ah, bene mi stai seguendo con il wifi di casa dove stai oppure ti hanno, ti hanno permesso di usare il wifi oppure fanno utilizzare il tuo 4g o 3g Non vorrei scaricarti l'abbonamento mensile. Il telefonino va ah, bene, ma i padroni di casa ti fanno usare il wifi? E ci sono qualcuno che dice: Ah no, non, non do il wifi perché non si sa che cosa posso. No, 70 giga. Ah, bene eh, gigabit per un po magari 70 gigabit dal mese sono di abbonamenti che sono più economici quindi finisce subito eh, eh, per meno un tempo perché non mi sono attualizzato non, non so adesso quanti giga ti diano perché anni fa si parlava di, di megabit e poi le compagnie sono truffaldine che ti dicono che Mega, mega, di sì, i miei clienti lo farebbero volentieri. Ah, allora stai eh, durando le pareti di casa, la, la cucina di casa tua. Eh, sono, dicevo, delle compagnie che sono truffaldine nella forma di comunità care. Una volta ti dicevano, per legge mi sembra che hanno dovuto cambiare. Eh, diamo, eh, non so. 200 mega al mese la gente si credeva megabyte invece ti davano megabit e di meno Capito? quindi oggigiorno dicono ti diamo eh, 70 giga uno crede di gigabyte come nel computer e invece sono gigabit e di meno perché un bit sono 8 8 simboli, no? Un byte mi sembra che il doppio, 16. Quindi un megabit è meno di un megabyte. esempio Il megabit per secondo è un'unità di misura che indica la capacità quindi velocità massima trasmissione dei dati su una rete informatica un megabit corrisponde a mille kilobit quindi a un milione di bit un milione di e il megabit invece il megabyte, il megabyte, un Unità megabyte megabyte un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati fa parte dei vari mul, multipli del byte il termine deriva dall'unione prefisso del prefisso si sì, mega un byte prefisso, sì. Il prefisso Omega trae origine dalla parola greca che significa grande. Il simbolo del megabyte è NB maiuscolo. Questo oltre potrà essere spesso propriamente considerato solo una Il simbolo è unico, mentre le brevazioni possono essere più di una, causando ambiguità. A volte va confuso con il simbolo, eh, con il simbolo megabit. Invece indica i megabit, ossia i milioni di bit. Allora, un mega... un mega... byte sono un milione di byte. Vabbè, siamo persi. Ortus biologico vegetarianos, parlaci di te, se hai studiato, di cosa ti sei occupato fino ad oggi. Io eh, sono perito ragioniere, <ride> ho fatto dei lavori eh, e poi sono rimasto disoccupato per Esempio, avevamo degli amici che avevano un fast food, ma non era un McDonald's, era un fast food eh, c'è la rotonda vicino all'uscita all'uscita del drive in a casa al paloco. c'è un centro commerciale. E la esso c'era un fast food, ma ti sto parlando degli anni '80-90. Allora se andai a Ostia Lido o a ciglia non mi ricordo e feci delle vaccinazioni perché per lavorare con il cibo bisogna farsi dei vaccini speciali non so e che vaccini erano e se incontro il botulismo queste cose qua e poi lavorai qualche mese in prova però eh, non feci più nulla e quindi ho fatto cose sporadiche. Io sono andato all'università, ho preso la carriera di filosofia, ma gli orari, i turni strani, andare di notte e io che non volevo viaggiare con i mezzi. Cose succederanno, cose strane con nella metropolitana negli anni '90? E, e, e lasciai stare, poi nel 2001 a ritornare a studiare. Vabbè. Allora, sono più o meno disoccupato da allora, non, non faccio nulla serio, eh, già 51 anni, rimani, fuori, eh, dovrei pensare di cercarmi qualcosa. Però ecco, questo è, tutto, eh, poi adesso siete tre telespettatori, ma purtroppo eh, sono già le 18:38. Ed è molto tardi poi sinceramente sto, sto stirando sto video e non vi sto parlando di nulla ho fatto già 51 minuti quindi non vorrei che le persone che si mettessero a vedere questo video dopo quando avrò finito la live dicano eh, ma non ha parlato di nulla ha parlato dei megabyte del computer che c'entra ha parlato e invece non voglio forviarmi dal titolo Ripeto, ho messo un titolo per chiamare all'azione il pubblico. Eh, venerdì 13 porta sfiga. Qual è la vostra personale esperienza? Commentate, fatemelo sapere se ci sono delle persone, perché io voglio comprendere le ragioni per le quali le persone credono a queste superstizioni. Eh, bisogna rispettare tutte le credenze, non solo quelle popolari anche quelle in mogano, quelle in radica, quelle in frassino. Allora, se voi avete esperienza personale o di qualche parente, familiare, amico che ha avuto eh, la iela il venerdì 13, mi raccomando, condividete con tutte e tutti noi, con me e con quanti guarderanno questo video, la vostra esperienza nel commentario lascerete sotto questo video dopo avergli dato like o dislike e, e condiviso e poi soprattutto condividete questo video in telegram instagram eh, whatsapp eh, facebook le reti sociali affinché anche altri amici parenti familiari vostri possano sotto questo video esprimere un loro giudizio farci sapere per quali ragioni, secondo loro, il venerdì 13 porti sfortuna. che Ci sono delle persone che considerano il venerdì 13 porta sfortuna, primo perché il venerdì porta sfortuna, secondo perché il 13 porta sfortuna, terzo perché una combinazione di entrambi porta sfortuna. Vi ho spiegato che negli aerei, negli hotel, negli edifici, eccetera, viene rimosso il 13. Poi vi, vi auguro un buon fine settimana a tutte e tutti voi che mi seguite, di avere una felice sabato, una felice domenica, un felice fine settimana. Forse farò altri video. In questo video vi devo dire, vi, vi devo confessare che l'ho fatto al volo, nel senso che... In realtà non avevo un vero tema del quale parlarvi, ma ho detto: di che parlo? E certo, oggi di sicuro tutti ne parleranno. Io non ho questa superstizione, non ci credo. Quindi eh, è un caso che abbia fatto l'anteprima con dei ferri di cavallo. Eh, forse dovevo tenerli facendo le corna è un caso che ciò eh, questo crocifisso. qua il con questo un caso con coincidenza. però ecco a me non è mai successo nulla di venerdì tetici, a parte oggi che ho avuto problemi a iniziare la live perché la connessione lenta dei wifi e poi perché nella schermata da live non compare il video allora mi devo guardare un po di ferita nel quest'altra pagina per vedere se vengo bene invocato vorrei sapere la vostra personale esperienza perché eh, ognuno di voi avrà dei vissuti propri e delle ragioni per le quali credere o non credere, e, e quindi io, quando mi sono svegliato, ho detto oggi posso fare una live questo pomeriggio sono stato tutta la mattina pensando ma eh, su che farò la live non ho degli argomenti perché io cerco di fare dei video coerenti come ho sempre fatto nel passato e vi invito tutte e tutti voi a guardarvi i miei video anche del 2013 del 2014 che ho fatto con molta superanza con molto entusiasmo e con molto trasporto non iniziate a seguirmi soltanto i miei ultimi video ma soprattutto iniziate a guardarvi tutti i miei video anche quelli più vecchi andate nella sezione video e cercate video più vecchi e guardatevi dall'inizio eh, vado eh, ho sempre fatto dei video tematici e quindi e green green Allora ho detto "Vabbè, allora faccio questa live che ne ho l'occasione, perché a volte uno vorrebbe fare dei video e sa di, di che parlare e non ha il tempo, invece quando hai il tempo non hai il tema". Io purtroppo non è che scrivo tutti i giorni di che parlare. Se hai i denti non hai il pane, hai il pane non hai i denti. Allora, eh, visto che io ho la cattiva abitudine non mettere per iscritto le mie idee. Poi c'è la memoria di un picciolino rosso. Che non so se dura 30 secondi o 5 minuti. Mi, mi sobbalza in mente una idea brillante e me la scordo nel, nel giro di pochi istanti, e, e quindi che succede? Che a volte inizio a fare una live. So di che parlare, e poi me lo scordo, lo dico in un altro modo del, del quale lo avrei voluto dire prima. Devo avere sempre come un taglino o un quaderno sotto mano per riuscire a dire cose ispirate greta R Olla San ciao Greta, come stai? Buon fine settimana, cara Greta, secondo te il venerdì 13 porta sfiga o no porta iela o no, per sapere la tua esperienza in merito. E poi naturalmente ho parlato di molte cose durante questo video, ma purtroppo non vorrei suonare il e ripetitivo per chi mi vedrà dopo. Comunque, secondo te è giusto considerare che il venerdì 13 porti sfortuna? Io personalmente non ho avuto mai nessuna sfortuna il venerdì 13, ma neanche gli altri giorni della settimana. Perché se mi è successo qualcosa di brutto cioè se un cellulare ti deve cadere e ti cade tanto alle ore 13 e 13 minuti come ti cade a mezzanotte come ti cade di giovedì come ti cade eh, il 12 del mese perché per esempio eh, oggi alle 13 e 13 e 13 secondi 13 decimi decimi sia stato il momento Algido più nefasto del giorno del giorno venerdì 13 alle ore 13 13 minuti 13 secondi 13 decimi 13 centesimi sa che cosa poteva succedere una aiella una alla decima invece io sono dell'opinione che tutto questo sia una finzione una superstizione perché devi sapere che un Vicino di casa nel balcone. C'è l'edificio di fronte. Che ha la luce aperta nel terrazzo no? San, non sono più superstiziosa. si ah, se stata nel passato, eh, io credo che per esempio, i giorni della settimana sono un'invenzione nostra. In natura, non esistono, magari può riconoscere che in natura esistono le stagioni. Sono degli eventi climatici, ma in natura non esistono i giorni della settimana, in natura non esistono i numeri. Non è che un merlo guarda una pianta e dice "ha messo 13 pere. Non mangio la frutta perché sono 13". Allora nessuna formica, nessun animale mangia la frutta perché da quel vero essendoci 13 frutti cogliere solo chi no le formiche non sanno dei numeri Gli animali non sanno dei numeri se ci sono 13 pere in un vasoio e viene una capra se le mangia tutte: 13 e eh, r eh, se qui nei commenti o quando il video non sarà più uno video streaming una live tu, o puoi tu vuoi eh, potresti dirmi le ragioni per le quali nel passato sei stata superstiziosa se sei stata superstiziosa e le ragioni per le quali hai smesso di esserlo e poi perché questo esperimento sociale perché come vedi il titolo è un invito all'azione eh, nel di 13 porta sfiga e la vostra personale esperienza commentate fatemelo sapere mi raccomando ogni tanto c'è qualcosa nel sistema operativo mi sembra che me lo stanno hackeando perché c'è qualcosa che non va né, eh, nelle icone del desktop vabbè ma sarà il giorno ma l'esperienza umana voglio dire questo è un esperimento sociale quindi eh, condividi questo video dopo averlo commentato qui sotto e raccontato la tua esperienza. Questo è un esperimento antropologico, etnologico, sociologico, eh, e la tua esperienza personale. In merito, condividilo affinché anche altri possano commentarlo. Amici, parenti, familiari tuoi. Che esperienza hanno del venerdì 13, perché qualcuno il venerdì porta male perché è stato il giorno in cui è morto Gesù, per altri il 13 per il, per il tradimento degli apostoli, che il tredicesimo apostolo lo ha tradito. E quindi tutta una sommatoria di, di cose. Poi gli anglosassoni hanno delle leggende loro del 13 a parte. ma in Tibet e in Cina si crede che porti fortuna il 13 non sfortuna cara greta r e care amiche ed amici che mi seguite adesso siete in quattro se secondo voi eh, avete delle esperienze in merito alla sfortuna la iela che porta il venerdì 13 oppure se credete che eh, non porti nulla di tutto ciò commentatelo qui sotto quando eh, questo video sarà visibile come un semplice video e poi soprattutto invitate altre persone perché possano commentare la loro esperienza o quello che conoscono quello che sanno del venerdì 13 e con questo vi lascio perché veramente è un'ora e tre minuti che sto trasmettendo mi spiace lasciarvi. Perché Vincenzo Angelucci, ciao oh, Vincenzo Angelucci, come stai? Buon fine, buon fine settimana. Poi, nella tua esperienza, Vincenzo A vincenzo Angelucci, secondo te venerdì D13 porta iela o no? molti credono che addirittura il venerdì porta male che sarebbe morto gesù il venerdì e molti credono che il 13 porta male e via del tradimento degli apostoli e tutto il resto o oh, vincenzo angelucci caro amico credi veramente che il venerdì 13 porti ella, per esempio oggi alle ore 13 13 minuti e 13 secondi dovrebbe essere stato il momento più e giorno oggi venerdì 13, capito? Di 13 alle ore 13:13 13 minuti, 13 secondi, 13 decimi, 13 centesimi, 13 millesimi. Eh, chissà che cosa dovrebbe essere successo? Invece, noi in Italia non è successo niente perché per quanto riguarda la politica. 13 anni che andiamo messi male come minimo, quindi sì, il numero 13/2013 dal 2013 che ci va tutto male. Ma per me è una forma di giustificare: ah sì, bene. Vincenzo Angelucci, allora eh, raccontami la tua esperienza o l'esperienza di qualche familiare, parente, amico. Compagno di studi arti marziali lavoro conoscente vicino di casa secondo te perché nel d13 porta male e mi raccomando quando questo video non sarà più una live condividilo affinché anche altri possano raccontare la loro esperienza Su, secondo le scritture doveva comunque morire penso che il giorno della sua settimana fosse relativo Infatti, noi adesso abbiamo il calendario gregoriano eh, prima era in vigore il calendario mi sembra giuliano abbiamo cambiato di calendario molte volte e anche i giorni dei mesi sono cambiate moltissime volte infatti quando nell'antichità eh, dicevano il giorno di un mese non era lo stesso giorno del mese che intendiamo noi oggi che per esempio non so se si è arrivati a avere un calendario lunare di 13 mesi di 28 giorni ciascuno e a forza di togliere o mettere giorni nei mesi è arrivato a avere solo febbraio c'è cioè 28 giorni il giorno febbraio c'è cioè i giorni di un mese lunare ma nel calendario cinese che i mesi sono tutti lunari tutti i mesi hanno 28 giorni e i mesi sono 13. In Cina guardate bene, in Tibet e in Cina si crede che loro hanno calendari lunari. Si crede che il 13 porti bene, quindi avere 13 mesi nell'anno porta bene, non porta male, se no, avrebbero cambiato i mesi dell'anno perché ne avrebbero avuti 13. Tanto lo sapete perché i mesi dell'anno possono essere 13 come 14, l'anno avrebbe 365 giorni. Questo per i solstizi e gli equinozi perché l'unica cosa che può essere accettata come naturale non sono i giorni dell'anno eh, eh, mesi, le settimane o tutto il resto ma le stagioni in un anno ci sono quattro stagioni quindi i giorni dell'anno sono più veritieri che non i mesi o le settimane se tu ai mesi e togli molti giorni invece di avere 13 mesi di 28 giorni puoi avere eh, 20, 26 mesi di eh, 14 giorni nessuno ti vieta di fare un calendario eh, 28 mesi e 14 giorni capito perché alla fine sarebbero gli stessi del calendario lunare oppure tu aumenti il numero di mesi da 12 a 24 e diminuisci il numero di giorni di ogni mese quindi hai il doppio dei mesi del calendario che abbiamo noi ma ogni mese invece di avere 31 30 o 28 come febbraio avrebbe 14 15 e 16 giorni e non cambia nulla e quindi i giorni della settimana, il numero di settimane dell'anno, eh, il numero dei mesi, eh, tutto arbitrario, lo, lo abbiamo stabilito noi. Anche i numeri un'invenzione umana. Beh, in una pera ci sono 13 frutti, in un ci sono 13 pere. I lì non lo sanno se sono 13 o 14 e vanno a mangiare un superstizioso conte dice no guarda ci sono 13 pere in quel pero non posso mangiare la frutta di quell'albero allora il superstizioso sa che porta male però vorrei sapere da Vincenzo Angelucci perché io rispetto naturalmente tutte le credenze anzi ho fatto questo video proprio per sapere per la vostra esperienza ciao Karim pelosi ciao tu che credi Karim pelosi venerdì 13 porta fortuna meta r dice infatti tutto arbitrario come dici tu come, come dici tu Però vorrei sapere Esperienza. tanto di vincenzo angelucci io qua non voglio fare una discriminazione di giudizi ma voglio raccogliere le esperienze di tutti perché nel mondo ci sono persone che, che giustamente credono anche carim elosi non saprei a me sembra un giorno come gli altri e in questo eh, la pensi come me e come anche eh, greta R e come Ortus Biologicus Vegetarianus, in questo siamo in tre, almeno a pensarlo, lo abbiamo scritto. Poi non so, c'è un'altra persona che mi ha me lo ha fatto notare. È entrato un amico vietnamita, però purtroppo non posso, non riesco a tradurre. Che ha scritto, no, mi ha solo salutato. Quindi non ha espresso un suo giudizio su Arim Pelosi. Ci sono tante leggende su questo giorno. Ad esempio, bisognerebbe portare le magliette al contrario. Interessante. Karim, se tu conosci parenti, familiari, amici e eh, compagni di lavoro, vicini di casa, colleghi scuola, di lavoro, di sport, di ufficio, conoscenti, eh, condividi nelle reti sociali in modo che quando sarà finita questa live, che finirà adesso perché già sono le 19. e già sono le sette devo tagliare mi piace perché c'ho quattro spettatori giusto io taglio le live quando c'è molti spettatori allora eh, scrive scrivete il vostro commentario qua sotto adesso sono calati a tre gli spettatori scrivete il vostro commentario qui sotto spiegandomi le ragioni per le quali credete eh, o non credete il venerdì 13 porta male e voi condividete questo video affinché anche altri possano eh, condividere la loro esperienza personale o quello che hanno sentito dire o che hanno vissuto le eh, persone che loro sono venute a conoscenza che oggi ho pensato bene di fare un video per fare i miei ascoltatori il titolo è appunto venerdì 13 porta sfiga Qual è la vostra esperienza commentate fatemelo sapere quindi vorrei eh, che questo video fosse il più commentato possibile degli like mettetelo nella vostra community ricordo che più video miei commentate e gli date like ma soprattutto commentate per farmi sapere che lo avete guardato io farò con voi ma non fate come un mio amico e non era superstizioso in cina e in tibet altro che hanno 13 mesi nel calendario lunare credono che il 13 porti fortuna non mi ha messo un multiplo di 13 come, come commentari al mio video un multiplo di 13 voleva che io commentassi un multiplo di volte 13 i suoi video ma no voi anche se mi scrivete 13 commentari sotto questo video io non è che vi commento 13 video lui mi aveva scritto 13 volte like like, like anzi non so se 26 volte o io no io gli ho commentato solo un video allora mi raccomando Guardate, quanti più video possibile, magari 13 video, multipli di 13, 26, 39 video miei, commentateli e dategli like e io vedrò nei vostri video, li guarderò e li commenterò. Così vi farò sapere che io ho guardato, like e li ho visti. Beta R, una volta sono stata invitata in un ristorante da effetti sconosciuti o quasi che erano in 13 a ah, e allora a te il 13 ti ha portato eh, ha portato non ti ha portato sfiga a me che siano in 13 o non siano in 13 eh, non mi invita nessuno cioè io posso entrare in un ristorante e non so se perché la gente oggi e il chiave da cagna oppure non è più superstiziosa ma siamo vicino a un tavolo con 13 persone magari mi vogliono allontanare e preferiscono piarsi un gruppo al cuore un colore piuttosto che invitarmi a pranzare vaccinare e io una volta che appunto come dicevo a nostro amico ortus biologicus vegetarianus io ho provato da giovane negli anni 80 a lavorare in un fast food che stava di fronte al drive out di casal parocco nella rotonda c'è un centro commerciale la esso era la esso la Shell, non mi ricordo c'erano degli amici nel retro nella parte che, che si vede dal di là da, dall'altra parte della rotonda pianta bassa vendevano dei dischi lì era anche lui era un amico mio e vendeva dei dischi un personaggio famoso a casa al palocco non so se un musicista e magari da giovane è stato musicista e a quei tempi stiamo parlando degli anni 80 90 anni 70 80 90 Io negli anni 80 questi peci dei bacini e sono stato un po' di tempo in quel fast food. Non, non cucinavo proprio, non. magari impiattavo un giorno, accettato erano 13 in un tavolo, e, e di invitarmi a mangiare, niente, hanno mangiato loro e se ne sono andati. No, assolutamente, ho fatto una bella mangiata. Ah, bene hai anche approfittato magari eh, pensavano che avresti mangiato con discrezione invece aver dinato caviale aragoste champagne bene bene così si deve fare ma poi appunto adesso vi lascio molte grazie e arrivederci ciao